Oh, ciao, oggi siamo su Lunar Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto su Mindman, soltanto che la facciamo su Lunar Allora, questo server ha perso tantissimi giocatori Il motivo? Non lo so Per tutto sommato le hit sono belle L'unica cosa che a me non fa impazzire è che c'è davvero poca roba Quindi secondo me il gameplay qua è anche un po' noioso Prima di iniziare con il video però vi ricordo di iscrivervi al canale Dai, iscrivetevi, dai... Poi se vi va seguitemi anche sugli altri social che trovate in descrizione. Grazie, vi voglio bene. Allora, io eviterei il no debuff perché è una modalità lunga e noiosa. Però magari ne facciamo soltanto una e via. Perché non entra nessuno in no debuff? Dovrebbe essere la modalità più giocata. Eh vabbè, non abbiamo fretta. Perché non entra nessuno? Oh ma com'è possibile che... Ok, finalmente c'è qualcuno. Speriamo vada tutto bene. Questo qua sembra molto forte, Minecraft si lancia con la perla, cattivissimo... Dai, devo vincere io questo scontro. La cosa che ho notato è che le pozioni ci mettono un po' ad entrare rispetto ad altri server. Devo sconfiggerti. Cosa fai? Calmo, calmo, respira. E io corro. Va bene, hai fretta? Va bene, io corro. Dai, dai, corri, corri, corri, corri. dai che mi prendi. Bravo, ti, ti sei già stancato? Sei un po' scarso, eh. Dovresti allenarti un po' di più. Non mi sa che è crashato. Sì. <ride> Oddio. Cosa fa? E pinga 65, chissà dove abita, ma, do ma come fa la gara così tanto, mannaggia, Ora fatti sotto, no non fare ste robe, è un enderman, <ride> dovresti chiamarti enderman tipi, quanto sono forte, opzione, devo mangiare aspetta calmo calmo aspetta, devo fare uno spuntino sì abbiamo trionfato. che bello Allora siccome le modalità sono poche potremmo provare a farle anche tutte Però anche boxing è una modalità che dura tantissimo Speriamo questo sia scarsissimo così io sembro forte Mi sa che il pipi sarà tutto il tempo così Ho fatto una mezza combo Si è fermato doveva recuperare l'energia Si è mangiato un fagiolo di balzar Mi fa male il braccio Non finisce più adesso sta roba Cosa c'è? Se n'è andato Eh va bene Non voleva più giocare con me Pazienza Vediamo se qui entra qualcuno Ditemi nei commenti qual è il vostro server practice preferito Ok eccoci qui Questo qua ha svuotato lo shop del Lunar Client Battiamo fatti sotto Fatti sotto Fatti sotto Che fortuna Vai via vai via quanto sei fortunato Ok è caduto giù Abbiamo vinto? Ah perché si è disconnesso Ma perché si disconnettono? Uh, debuff? buff C'è ancora gente che gioca a debuff Il debuff non è mai stato giocato così tanto Oddio no così non si può vedere l'inventario Su qua è la skin di Slenderman Sarà fortissimo No potevi bruciare No sti blocchi maledetti il parkour guarda <ride> li piazza perfetti <ride> quello è dimenticato uno però e okay, mangia mela. piazza tanti i blocchi questo eh. ma uh, non sono capace di piazzare la lava o la ghicchia uh sto perdendo fare lo sbruffone sto perdendo Oh, non riesco a farlo bruciare questo maledetto. Ok, ora sta bruciando. Brucia, brucia, soffri. Fatti un bel bagnetto. Dove vai? Vieni qui, non correre. Devo mangiare la mela. Aspetta, devo mangiare la mela. Che maleducato. Mi fai mangiare la mia mela? Grazie, gentilissimo. Se lo colpisco, ho vinto. Non è vero. Quante mele ti mangi? Hai fame? Eh? Ma perché non brucio? Pensavi di rallentarmi con quel mezzuccio. Sono troppo abile a questo videogioco. Ora ti colpisco, ti do, un, ti do un hit, ti colpisco. Sì, ancora vivo però, cosa sta facendo? Boh, abbiamo vinto. Lo facciamo soffrire così. Perfetto, bene. Andiamo in ordine, facciamo archer. E anche qui non entra nessuno. Niente, non entra nessuno, vediamo di fare qualcos'altro. Gapple, no. Sup, sup è bello. Perché non entra nessuno in questi kit? Ehm... Uh... Dov'è che stanno giocando? Sumo? Qualcuno ci gioca in sumo? Nessuno che gioca a sumo Ok, no Siamo contro di lui Ma che knockback prende? <ride> Ma è stranissimo sto knockback Guarda qua Abbiamo vinto, però no C'era un altro Cosa fai? No, sono scivolato Ok, ho vinto io Ancora ce n'è Ok, ho vinto E non ce ne sono più Perfetto Allora, ci manca da giocare Archer Vediamo se qualcuno entra Ok, qualcuno è entrato Quel Robin Hood con l'arco Via, via, via, via Ok, devo recuperare i cuori Ma non si rigenerano i cuori No, che truffa Ok, l'ho colpito Colpito ancora? Ok, abbiamo vinto, perfetto. Ora ci manca Sup. Speriamo qualcuno entri. Lo provo a scrivere in chat, magari qualcuno entra. Ok, qualcuno è entrato. Siamo nel Far West, però qua non abbiamo le pistole. Abbiamo vinto. Ma nessuno sa giocare Sup? Uh, allora, ci manca combo. Vediamo com'è. Ok, siamo contro Studere. Ma è quello di Winnie the Pooh, quello che dorme sempre, quello depresso, come si chiama? Non mi ricordo, ditemelo voi nei commenti. Dai, quello lì di Winnie the Pooh, come si chiama? Ditemelo. Che cosa fai? Perché non colpisci? Sono stravaganti queste hit. E poi questo qua lagga. Cosa sta facendo? Studere è tutto posto. Cosa c'è? Cosa c'è? Qual è il problema? Kill me Ok Bello Ne facciamo un altro perché non si può considerare un duello quello lì Si è arreso Ora facciamo vanilla No mi sa che non entra nessuno Allora facciamo axe Abbiamo trovato un avversario su Jurassic Park come mappa Si combatte E ovviamente vinciamo. Riproviamo a fare vanilla, vediamo se entra qualcuno. Uh, siamo entrati. Come se stessimo giocando un no debuff con qualche pozione in più. Allora, dov'è il nostro avversario? Posso vuole già lanciarmi la pozione così. <ride> ok. <ride> non so se ne abbia ancora o meno. Ok, l'abbiamo abbinato. Guarda come soffre. lanciamo anche questa, così va anche più lento. Oh. È finito l'effetto della velena, ma abbiamo vinto comunque. Uh, SG. Su 60 persone, nessuno che entra in SG? Uh, Faccio un selfie con il cigno. Eh vabbè, mi sa che dobbiamo cambiare kit. Uh, Spliff, qualcuno lo gioca? No, non entra nessuno. Oh, mannaggia, si fanno aspettare questi giocatori qua. Uh, qualcuno è entrato. Allora, vediamo chi è il più forte di questa modalità qua. Bene. Dai, rendimi le cose un po' più difficili, dai. Non può essere così semplice. Dove sei? Vieni qui. <ride> si butta da solo. Oh, santo cielo. Dai che mi colpisci. <ride> Guarda come... prova. Oh, mi ha colpito però, bravo. Mi ha sconfitto! Non ci credo. Come hai usato? Ciao. Boh, abbiamo vinto. Dove vai? Ma perché fai questo ponte qua? Sconfitto! Ok. Buttati, buttati. <ride> Dai, abbiamo fatto il primo gol. Ora cosa faccio? Simpaticone che sono, eh. <ride> buttati, buttati. <ride> Vediamo quale sarà la sua prossima mossa. Oppala! ancora vivo. Cosa farà ora? Passo di qua, Mi sta arrabbiando. Io scappo. Scappo, scappo. Veloce. È cascato. È pure sloggato. No. <ride> Poverino Allora ci mancano due kit Però se nessuno entra non possiamo giocarli Guardate questa freccia Mi avrà colpito il cervello Oh finalmente Ancora questo qua di Winnie the Pooh Com'è che si chiama? Aia Stavo guardando lì il coso Non essere così violento Oddio è fortissimo questo videogioco di Minecraft Schivo le frecce Le schivo tutte Le schivo Le schivo Le schivo Ultra istinto dare ultra istinto. ok ok in Più ho ancora un sacco di cuori questo eh devo mangiare la mela quante frecce ci sono ok lui se l'è mangiata la mela Io non ho ancora riardiamo un po' pam, pam, pam. E eh, si rigenera troppo lentamente qua devo lanciargli l'acciarino ma non ho fatto in tempo ok lo scaldiamo un po', poi ce lo mangiamo. Bello cotto. Sei già spento? Vuole usare la mia tattica segreta. Quanti ne puoi mettere ancora? Boh, basta, ok, si è rotto. Ok, è andato nel suo stesso fuoco. Perfetto, abbiamo vinto. Adesso tutti in SG giocano. Ma guardate che roba. Star Wars. Ha mangiato la mela, Cosa l'ha mangiata a fare? Cioè, va bene Va bene, va bene Ma ha colpito Niente, è morto uh, Ci manca soltanto spliff Ok, siamo dentro Raccogliamo qualche palla di neve Vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. Sì, ho vinto! Dunque direi che questo video può finire, lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale mi raccomando, seguitemi su Instagram, trovate la scritta qua in mezzo allo schermo e anche sugli altri social che trovate in descrizione. Fatti bravi, ci vediamo nel prossimo video. Bello!